Questo è un messaggio dal passato rivolto agli abitanti del futuro. In questo momento la nostra società sta degenerando e il collasso è imminente. Tuttavia, probabilmente, qualcuno sopravvivrà. Voi o i vostri diretti antenati. Voi che avete ereditato la terra, vivete fra le rovine delle nostre città, fra cavi spezzati e distese di cemento. Anche nel passato era un ambiente a malapena vivibile per la specie umana, ma ora per voi... È uno sterile deserto. La vita vegetale tenta di reclamarlo, trovando ben poco suolo fertile imprigionato nelle spaccature del cemento. Ma voi potete cambiare le cose. In quanto esseri umani, dipendete dalle piante per sopravvivere. Ne avete bisogno per mangiare, perfino per respirare. Ne avete bisogno per la loro bellezza. Perciò dovrete riportare la vita nelle città, coltivandole. Questa è la vostra missione. Andate in cerca di varchi nel cemento, di luoghi in cui seminare. Accudite e coltivate la vita. Anche nei luoghi più impensati possono sbocciare fiori. Invece di affrontare questo compito da soli, riunitevi con altri sopravvissuti e insieme sarete una tribù, una famiglia, forse un nuovo ordine di saggi druidi che restituirà la terra al suo splendore che farà della nostra scomparsa un'opportunità. Ma attenti, le vecchie città sono piene di rancore, piene di fantasmi. I fantasmi di solito si aggirano assorti nei propri affanni e non comprendono di essere già morti, ma se messi in allarme possono diventare molto pericolosi. Siate furtivi nell'eseguire il vostro compito e non li allarmerete. Non esistono libri che possano insegnarvi a coltivare la terra, e del resto, anche se ve ne fossero rimasti dal passato, sapreste leggerli, ma a meno che già non sappiate farlo, in qualche modo dovrete pure imparare. La soluzione più semplice sarebbe imparare l'uno dall'altro. Ciascuno nella tribù potrebbe conoscere qualcosa, anche qualcosa di molto piccolo. Rimettendo insieme tutti i pezzi, ricomporrete l'arte del giardinaggio. Come ultima spiaggia potreste tentare di imparare dai fantasmi del passato. Avvicinateli con cautela e cercate di interrogarli senza metterli in agitazione. Difficilmente un fantasma ricorderà ciò che vi serve, ma potrebbe avere accesso a fonti di informazione che a voi viventi sono precluse. Provateci, fate quanto è in vostro potere e passate parola anche agli altri sopravvissuti. Insieme potreste riuscire a ridonare bellezza alle città e perfino a risanare la terra. Fate che la nostra fine sia un nuovo inizio